Grazie Presidente, non so quanto sarà tollerante nei miei confronti ma tre minuti veramente guardi, sono, sono pochi perché di sciocchezze in aula io in questi giorni su questa delibera ne ho sentite fin troppo. Io mh, parto dalla parte, dalla parte finale, io al consigliere Figlio gli voglio bene in definitiva, eh, so che è difficile da comprendere però eh, c'è cioè, simpatia. Il problema è che tutte le cose che ha detto lui che avremmo dovuto fare noi non si capisce perché la sua parte politica non le ha fatte con il dottor eh, Oriani e il dottor Barazzani che erano i commissari nominati dal governo Berlusconi quando Alemanno ha governato per cinque anni. E gli voglio dire pure una cosa semplicissima perché è un po' fuori da questo discorso perché parliamo di debito commissariale. Alemanno è arrivato col debito zero, perché stabilito dallo Stato è uscito con debito 800 milioni in cinque anni, quindi io su questo starei un attimino tranquillo dal punto di vista della prudenza politica nel fare determinate affermazioni. Un'altra cosa cita tre amministrazioni, compresa la nostra, caro Figliomeni, nemmeno questo, perché l'indagine della Corte dei Conti si ferma al 2017 e lo sa a dicembre 2017 chi era il commissario del debito commissariale? La dottoressa Silvia Scozzese, ex assessore del, eh, della Giunta Marino. Quindi, dal punto di vista delle relazioni con la gestione commissariale, questa amministrazione, dal punto di vista strettamente politico, non c'entra proprio nulla perché il commissario del Governo successivo è stato nominato nel 2018 quando la eh, dottoressa Scozzese si era già dimessa. Quindi, se qualcosa ha fatto questa amministrazione, ha messo a posto un po' le cose e la Corte dei Conti, come ha detto giustamente l'assessore, non, la, non sta dicendo eh, al Movimento 5 Stelle o qualche cosa, sta dicendo guardate che la gestione commissariale dal 2008 momento grave in cui è stato fatto un gran macello, un gran casino perché è stato buttato lì tutto un po' così no? alla Carlona al 2017 cioè quando finisce il periodo di gestione commissariale dove è stato fatto praticamente nulla dai tre commissari due del governo Berlusconi e uno del governo Renzi praticamente oggi ci viene a dire sistemate le cose e come giustamente ha detto l'assessore Lemmetti Tre cose, l'abbiamo fatte, due, una quasi finita, quella che rimane fuori sono forse 9 miliardi ulteriori no, delle, eh, degli espropri che andremo eh, ad accertare. Quindi i romani e gli italiani scopriranno che effettivamente il debito era di 33 milioni ma oggi ne era conosciuto probabilmente 9 di meno perché quello non era stato ancora iscritto nei bilanci. Vale a dire, io, Assessore, visto che lei non è di Roma, ringrazio lei, rappresentante di tutti i cittadini italiani, che il primo gennaio di ogni anno tirano fuori 300 milioni per pagare il debito fatto da amministrazioni incapaci. Nulla di più. Incapaci. Ovviamente il Movimento 5 Stelle non può che votare con favore questa presa d'atto della preziosa indagine fatta dalla Corte dei Conti che io ringrazio